Quella di oggi è la puntata numero uno di questo podcast, la puntata pilota, diremmo, se fossimo in Friends. Oggi si parlerà di basket, certo, ma anche e forse soprattutto di cosa significa oggi essere una donna che lavora come giornalista sportiva. E lo faremo in compagnia di un ospite davvero speciale. Una persona la cui carriera è andata avanti per ben 24 anni e in cui ci ha raccontato i momenti più importanti della pallacanestro italiana e mondiale. Campionato italiano, Eurolega, NBA, NCAA, ma mai una sbavatura nelle sue telecronache. La prima donna italiana a diventare telecronista di basket ad alto livello. Con il suo spunto curioso, la sua sottile autoironia e la sua capacità di andare oltre il fatto sportivo, abbiamo qui Paola Elisse, la signora del basket. Ciao, Ciao Paola. Grazie per questa bellissima presentazione. Era doveroso assolutamente Paola, ti ringrazio tantissimo per essere qui, sono onorata anche perché come ti avevo già scritto quando ci siamo sentite tramite mail, tu sei per me una grandissima fonte di ispirazione, essendo io appunto una giovane giornalista sportiva che si affaccia a questo mondo. Ma mi fa impressione l'idea di essere di <ride> ispirazione a qualcuno, mi fa piacere ovviamente, ma mi no. imbarazza un pochettino a dirla tutta perché non, non <ride> pensavo che qualcuno potesse trarre ispirazione. Sicuramente, fidati che non sono l'unica, davvero non sono l'unica Quindi direi di partire con, con qualche domanda Allora io so che tu sei nata a Biella e sei cresciuta a Milano E che da ragazza hai frequentato in realtà la scuola di danza del teatro La Scala Quindi a quanto pare il tuo sogno era diventare una ballerina sì, era il mio grande sogno, la mia grande passione. Avrei tanto voluto diventare una ballerina, però non ero abbastanza brava, non ero abbastanza portata e quindi dopo cinque anni alla scala mi hanno fatto capire che non era la mia strada quella e quindi ho cambiato completamente. È una cosa che comunque mi è rimasta dentro, è stata un'esperienza bellissima è stata un'esperienza che mi ha soprattutto lasciato il senso del dovere, la disciplina, perché senza disciplina non, non si può diventare ballerine. E quindi diciamo che poi è una cosa che mi ha accompagnato nella vita e che mi ha anche aiutato nel lavoro, perché comunque ho imparato che senza fare fatica non si può arrivare da nessuna parte, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Quindi possiamo dire che il tuo rapporto con lo sport da bambina è stato un po', da quanto mi sembra di capire, tumultuoso, diciamo, visto che l'ambiente della danza sappiamo essere molto difficile. Dico per esperienza personale, perché ci sono stata davvero 12 anni. <ride> ecco, sì, beh, è un ambiente molto competitivo, sicuramente. Morstu a vita mea si lotta per uno spazio in più, per un passo in più, Certamente, eh, vabbè, noi eravamo chiaramente ragazzine, eravamo tutte piccole, e eravamo anche un bel gruppo, eravamo soltanto in cinque nel mio corso, però sì, la competizione si sentiva e si vivevano tutte le emozioni all'estremo, per cui eh, la gioia, il dolore, i problemi, qualunque cosa era sempre vissuto in modo parossistico, no? impari a gestire le emozioni in questo modo. Certo, e quindi questa cosa poi ti è tornata anche utile, come mi dicevi, nel tuo lavoro da telecronista, ovviamente. Assolutamente sì, assolutamente <ride> sì. Beh, certo, perché comunque sono cose che, sai, quando le vivi negli anni della formazione ti rimangono dentro, no? E quindi servono certo. e che le porti dietro. Certo. Quindi potremmo dire che le cose nella tua vita sono cambiate quando eh, nel 95, il, probabilmente il 20 dicembre, correggimi se sbaglio, hai preso le cuffie e il microfono per la prima volta e hai commentato sì. la tua prima partita. Oddio, sei bravissima a ricordarti la data perché io <ride> non me la ricordo onestamente. Ho studiato, ho studiato, ho studiato tanto. veramente. No, io la data non me la ricordo, comunque sì, più o meno, siamo lì. La prima partita che ho commentato è stata una partita di College Basket con Federico Buffa. In realtà era una prova perché io avevo visto Flavio Tranquillo e Federico che uscivano dalla sala speaker dopo aver commentato le partite sempre belli contenti, soddisfatti, <ride> vedevo allegri e volevo vivere anch'io quell'allegria lì, mi sembrava una cosa bella. Per cui avevo chiesto di poter fare le telecronache e mi avevano detto ok fai una prova. Per cui con Federico sono andata in sala speaker, ho cominciato e sono andata avanti, sono andata avanti, se no non mi fermavano mai, io andavo avanti. Alla fine ho commentato tutta la partita, alla fine di quella prova sono risalita in redazione, ho trovato Flavio Tranquillo che mi ha stretto la mano. Perché aveva ascoltato la mia telecronaca ed è stata una grande emozione per me che Flavio mi stringesse la mano come ad approvare quello che avevo fatto. Immagino. E, e il giorno dopo la partita di prova era in onda, per cui da lì è cominciato tutto. Quindi è stato un po' fatto per caso, diciamo. Sì, assolutamente per caso. <ride> Assolutamente. Beh, non, le non cose so migliori che... vengono così. Eh sì, cioè non ero piaciuta né con l'idea di fare la giornalista né con l'idea di fare la telecronista. È tutto successo per caso. Ne sono felice perché sono stati 24 anni bellissimi, però non, non me l'aspettavo assolutamente. Beh, è stata una dolce sorpresa alla fine, ma mm. penso che sia io che gli spettatori vogliamo sapere com'è nata in realtà questa passione per il basket. <ride> allora è nata io, io seguivo il calcio per la verità mm. la ragazzina la formula 1 lo sci il tennis tutto tranne che il basket <ride> eh, solo che poi mi sono innamorata di un giocatore di basket e ah, mi sono sposata eh. con un giocatore di basket quindi ho cominciato eh. ad andare a vedere le sue partite e guardavo ste partite tutti che correvano avanti e indietro e non capivo niente di quello che vedevo per cui ho cominciato a tempestarlo di domande per farmi spiegare il gioco, perché io per lì seduta due ore senza capire niente mi, mi venivano i nervi. E allora lui ha cominciato a spiegarmi cosa fossero le varie cose, dal pick and roll al backdoor a qualunque altra cosa, e da lì sai, quando cominci a capire quello che guardi, eh, inevitabilmente ti appassiona. Ed è certo. nata la passione. Poi l'amore per il marito è finito, quello <ride> per il basket no. <ride> sì. Galeotto fu alla fine, quindi sì, assolutamente. ti ha lasciato una gran bella cosa, una gran bella passione e anche tanta fortuna per quanto riguarda il lavoro. Quindi ti chiedo a questo punto, nella tua vita da reporter c'è stata più quiete o tempesta, potremmo dire? Oh che bella domanda. Ma tempesta, ma non necessariamente tempesta nel senso negativo del termine. Cioè è stata una vita tempestosa perché è stata piena di di viaggi, di incontri, di, di momenti adrenalinici, di arrabbiature. Eh, non è mai stata noiosa, non è mai stata piatta. Eh, io mi svegliavo contenta perché andavo a lavorare. Questa credo sia una delle più grandi fortune che una persona possa avere nella vita, visto che passato al lavoro un bel po' di tempo. No? E certo. Per cui sì, sicuramente tempestosa, ma tempestosa, sai ci sono delle tempeste che sono molto belle. Eh, questa è stata bella quindi ti chiedo adesso un momento che ricordi eh, con particolare gioia e invece un momento che vorresti dimenticare della tua carriera messo che ce ne siano stati in realtà perché alla fine credo che anche le esperienze negative possano farci crescere e siano utili a creare un bel percorso di vita ma guarda sto pensando eh. solo che dirti un solo momento di grande gioia o un solo momento da dimenticare, sinceramente faccio fatica perché ci sono stati tantissimi momenti di grande gioia, non so, dalla vittoria dell'Italia agli europei del 99 in Francia, alla prima volta che ho fatto le Final Four in CAA sul posto, eh, cioè ci sono stati tantissimi momenti di gioia, ma anche soltanto lo stare insieme ai miei colleghi che sono anche miei amici perché ho avuto la grande fortuna di lavorare in un gruppo stupendo e, e siamo amici oltre che prima che colleghi per cui anche soltanto fare delle trasferte con loro era momenti di grande gioia e i momenti da dimenticare uff, anche quelli sono tanti eh, sai tutte le volte che Facevo una telecronaca e poi in tangenziale mi davo dell'idiota mentre tornavo a casa perché magari mi, mi venivano in mente gli errori che avevo fatto, oh, beh, infine, beh. Mi, mi, mi davo ripetutamente della deficiente per aver sbagliato determinate cose, oh eh. sì ci sono stati, ma dirtene solo uno no faccio fatica perché sono stati tanti anche quelli, in mezzo alla famosa tempesta erano tanti anche quelli. Sono stati tanti, in 24 anni di carriera di cose sì. da raccontare ne hai, immagino. Ma c'è qualcuno o qualcuna, qualche giornalista, che sia uomo o donna, che definiresti un po' il tuo punto di riferimento per quanto riguarda il tuo lavoro? Anche non necessariamente un commentatore di basket, di qualsiasi sport. Beh, allora inizialmente, ovviamente Flavio, perché comunque era lui il telecronista per eccellenza, <ride> per cui è ovvio che fosse lui. Flavio poi è uno che lui non ti insegna direttamente, gli devi rubare eh, le cose. Vedendo il modo di lavorare suo, si impara a fare questo mestiere, perché Flavio è uno che fa questo lavoro da oltre 30 anni, ma non ha mai smesso di studiare, di prepararsi, non si dà mai per scontato, e quindi ti insegna un'etica del lavoro enorme. Buffa per come è capace di divertirsi e di divertire nel fare quello che fa, anche adesso che fa altro, Però lui è sempre stato uno non ha lavorato un minuto nella sua vita, da come dice lui, perché gli piace quello che fa e quindi non, non ha mai sentito di lavorare. E poi una telecronista che non si occupa di basket, una mia collega, abbiamo iniziato insieme a fare telecronache, Elena Pero, lei si occupa di tennis. Ah, sì, sì, sì. È una persona, anche lei di una bravura straordinaria una conoscenza infinita del lavoro una donna molto umile una persona che non, si è mai, non se l'è mai tirata e l'ho sempre vista come un modello sicuramente concordo assolutamente infatti io l'ammiro particolarmente anche se appunto non commenta il basket e secondo te quali sono i segreti a questo punto per essere un buon telecronista? Hm. Studiare, studiare continuare a studiare sempre. sai cos'è che è molto facile cioè molti pensano che sia facile ti siedi lì e quello che vedi commenti in realtà l'ho detto tu, spesso anche a me eh, non è così in realtà tu arrivi con una quantità di informazioni pazzesca ne usi sì e no il 10% nel corso di una partita, a meno che non sia una partita di quelle che dopo un quarto sono 45 a 12, allora le usi, le usi tutte perché chiaramente non commenti più la partita. Però eh, c'è dietro un, una mole di lavoro davvero notevole, dietro ad ogni singola telecronaca. E secondo me è sbagliato pensare di poterne fare a meno. Perché sicuramente tutti quelli che fanno questo mestiere sanno di basket, perché è ovvio che non è che ti avvicini a questo lavoro non sapendo quello che vedi. Però un conto è saper distinguere uno schema, una difesa, un giocatore o quello che è. Un conto è avere una reale preparazione su quello che stai vedendo e che stai facendo. E Non è facilissimo, ecco, una cosa, insomma, richiede tempo, richiede applicazione, lavoro. Certo, sicuramente, diciamo che in questo lavoro secondo me la passione non basta, bisogna anche continuare a studiare anche appunto dopo tanti e tanti anni di carriera alle spalle perché non si finisce mai di imparare. So È semplicemente essere professionisti, cioè credo che la professionalità sia questo. Sì. Essere puntuali, essere preparati, poi si sbaglia perché tutti sbagliano, poi c'è la giornata buona e la giornata cattiva, cioè questo fa tutto parte di qualsiasi mestiere, però sì, essere professionali è fondamentale perché la cialtronaggine secondo me non è ammissibile, ecco, assolutamente. Assolutamente, sì, sì. Sono, su questo sono assolutamente d'accordo e... Appunto come dicevo prima, sono convinta che anche gli errori in realtà ci facciano crescere. Quindi anche sbagliare in telecronaca fa bene perché sbatti la testa una volta, poi ti ricordi e non la sbatti più. Sai, vorresti non sbagliare mai? No. Ovviamente tutti vorremmo essere perfetti, Obvio. però fortunatamente non lo siamo e sbagli il fatto è che quando sbagli in diretta eh, non puoi tornare indietro l'errore l'hai fatto ti correggi e vai avanti ti rimane il tarlo nella testa per cui per qualche momento rischi anche di deconcentrarti devi cercare di cancellarlo almeno fino alla fine sì. della diretta poi, poi ti torna però succede però succede e sai che comunque c'è chi sta col, con l'orecchio teso proprio per beccarti in quel momento in cui fai l'errore, lo sai, e eh, vabbè, fa parte anche questo del pacchetto, insomma. Sì, sicuramente, alla fine sappiamo che le persone che vanno a cercare l'errore sono proprio quelle che invidiano perché non saprebbero fare quello che stanno vedendo. Ma non so se saprebbero farlo o meno, di sicuro vorrebbero essere al tuo posto esatto, ma al tuo posto ci sei tu, <ride> quindi, e va bene così, tutto sta nel saper affrontare alla fine gli errori e nel saper andare avanti serenamente, secondo me, sì. e quindi alla fine poco cambia, uh, in realtà mi ha già risposto a questa domanda, uh, cosa sono le cose che non si dovrebbero mai fare da telecronista, in realtà appunto, dicevamo prima, l'essere poco professionale non ripaga, no. quindi, No, perché guarda, poi per carità, magari anche quelli che non sono particolarmente professionali hanno una carriera, eh, non è detto che non ce l'abbiano. Per carità, però, eh, purtroppo eh, succede come. Dico, però ne faccio anche una questione di, di amor proprio, mh, insomma se, di poter, non dico guardarti nello specchio, però comunque di sapere che hai fatto il massimo che potevi fare. Andare in una sala speaker o in un palazzetto, quello che è, così, avendo letto due giornali e adesso quello che mi capita dico, sinceramente mi sembra una presa in giro nei confronti di quelli che ascoltano, che siano due, duemila, due milioni, però le persone che ti ascoltano comunque in un certo qual modo ti danno un po' di fiducia o comunque sentono quello che tu dici e giustamente credono a quello che tu dici e quindi penso che sia dovere per rispetto nei confronti di chi ascolta cercare di fare le cose per bene poi ripeto, l'errore ci sta è assolutamente naturale però bisogna rispettare le persone che ti guardano che ti ascoltano perché ne hanno tutto il diritto anche se a volte sono loro a non rispettare te non importa la cosa importante è che tu dedichi tutto il tuo rispetto e la tua attenzione a queste persone giusto Ora andiamo a parlare un po' di basket, magari in maniera più specifica. Secondo te, com'è cambiata la pallacanestro in questi ultimi anni? Prendiamo nell'ultimo ventennio, per esempio. Uff, è cambiata enormemente. Sono cambiati innanzitutto i fisici, perché vent'anni fa non, è, non avevano i fisici muscolari, iperatletici che hanno adesso. Se tu vai a vedere una partita di vent'anni fa, ti sembra che vadano a rallentatore correvano molto più lentamente eh, non c'erano contatti come adesso per cui si poteva attaccare senza trovarti l'uomo appiccicato ai calzoncini per tutto il tempo era più leggera sotto certi aspetti molto più tecnica sotto certi altri aspetti perché comunque a livello di fondamentali c'era una preparazione diversa era diversa, non è meglio o peggio, a me non piacciono quelli che dicono era meglio prima, meglio adesso, non c'è il meglio o il peggio, semplicemente cambia, è cambiata, eh, si gioca in modo diverso, ovviamente vabbè, il famoso tiro da tre o famigerato che tutti quanti, eh, chi lo adora o chi lo detesta non ci sono le vie di mezzo, e I cambiamenti però fanno parte dell'evoluzione in qualsiasi cosa, per cui anche la pallacanestro si è evoluta di conseguenza. Secondo me era giusto che piacesse vent'anni fa all'appassionato, è giusto che piaccia anche oggi allo stesso appassionato, perché ne ha vissuto tutta l'evoluzione, quindi è inevitabile che vivendola e vedendo i cambiamenti io non credo che non possa più apprezzarla. Esatto, alla fine il discorso del meglio peggio che dicevamo prima è, è un po' inutile da fare perché sappiamo benissimo che le cose cambiano. Quindi ma sì, ma sai, è come questo, Disdegnare eh, meglio Michael Jordan o Lebron James, è meglio Maradona o Pelé. Eh, che palle, cioè, non, non ha senso. <ride> no, sì. cioè, non ha nessun senso. Ognuno Sono giocatori diversi, cosa, ognuno vive le sue cose, ecco, semplicemente. esatto. Come cambia tutto, cambia anche la palla canestro. Esatto, fortunatamente. Pensa che noia se fosse tutto uguale sempre. Esatto. <ride> credo, credo che nessuno l'avrebbe seguita più la palla canestro. Ma credo che nessuno seguirebbe più il mondo, perché se, se tutti esatto. fossi, saremmo ancora all'età della pietra, se non si <ride> Esatto, come anche se fossimo sempre perfetti. L'errorino ogni tanto ci sta, altrimenti sarebbe tutto noioso. Eh, C'era era Eisenhower che diceva se fossimo tutti perfetti saremmo imperfetti. Eh, quindi... <ride> esatto. Sì. Uh, come dicevo prima, sei la prima donna italiana a cui è stata affidata la telecronaca sportiva di un campionato maschile. Quindi mm -hmm. voglio sapere come vivevi l'essere donna in questo ambiente. Allora, io non l'ho mai avvertita questa cosa nell'ambiente, nel senso che non sono mai stata trattata in modo diverso da come venivano trattati i miei colleghi. Né dai colleghi, né dai giocatori, né dagli allenatori, da nessuno. Nessuno mi ha mai trattata in modo differente solo perché ero una donna. Mi hanno sempre accolta come facevano con i miei colleghi maschi, si sono rivolti a me alla stessa maniera... Non ho mai minimamente avvertito la differenza. Di questo devo dire sono grata all'ambiente del basket che ha dimostrato maturità in questo senso. Sì, ci sono stati momenti in cui ho visto gente sorpresa, ma non in Italia. Non so, mi è capitato in Lituania che a un certo punto mi sono ritrovata una telecamera qua perché il regista di una partita dello Jalgiris aveva visto la donna telecronista e, e ha mandato un cameraman a riprendermi durante la partita, durante il gioco quindi pensa a quelli a casa che si sono ritrovati la mia faccia in onda invece che il campo, come potevano essere contenti di questa brillante idea del regista o in Israele anche si sono stupiti ma in Italia no, in Italia devo dire che non ho mai avvertito questa cosa nell'ambiente al di fuori dell'ambiente ovviamente sì cioè difusorie, vabbè quello si sa, ma vabbè e a livello di tifoseria siamo un po'... Effettivamente anche a me, più o meno per quel poco, in realtà vi posso raccontare, perché io faccio questo lavoro, potremmo dire, da in realtà soltanto due anni. E per quanto riguarda i colleghi, anche io non ho mai avuto particolari problemi. Certo, c'è stato chi era scettico all'inizio. Ti guardo sempre un po' con quell'occhio per dire aspetta un attimo, vediamo adesso questa se ne capisce davvero, oppure no, quindi c'è sempre un po' questo pregiudizio il reale problema viene dalla tifuseria, quindi appunto la gente che magari legge gli articoli legge il nome femminile dice diciamo, ma questa è una donna e allora magari ti cominciano a mandare tutti i commenti sessisti in direct su instagram i messaggi su facebook e lì ovviamente non è piacevole no <ride> ma... no anzi anzi eh, all'inizio fa male bisogna essere onesti e, e riconoscerlo eh, eh, cioè so. non dobbiamo sì. fare finta di niente all'inizio ti ferisce eh, sentire certi commenti, vabbè, a parte, non tutti, perché devo dire che ho trovato persone straordinarie, eh? però quei gruppetti un po' così che ci sono dappertutto, eh, innanzitutto, non so, fanno commenti sul tuo aspetto fisico esatto. che un uomo non gli verrebbe mai in mente di fare, invece siccome sei una donna, sei alta, sei bassa, sei brutta, sei grassa, sei magra, hai il culone, eh, cioè ti tirano fuori qualunque cosa che voglio dire chi se ne frega di come sei fatta. Vabbè. Però, e eh, vabbè, questa è una. Poi, non so, le curve che mi cantavano, quella bionda là fa la porno star. Eh, no, Sì, no, cose di questo tipo. Eh, però, vabbè, all'inizio, soprattutto, vabbè, come dici tu, quelli che ti scrivono i messaggi di insulti, così, ferisce, ferisce, sicuramente. All'inizio sicuramente. Eh, poi... Tanto guidata, come dicevamo prima, dal pensiero di dire questo scrive queste cose, vorrebbe tanto essere al posto mio, ma al posto mio non c'è, cicca cicca, ecco, per, per dirla tutta. E, e poi ti abitui e te le fai scivolare addosso, perché comunque quella felice di fare quello che fa sei tu. E nel momento in cui hai la stima e il rispetto delle persone dell'ambiente, cioè nel momento in cui hai la stima e il rispetto di un allenatore che ti parla da pari a pari nello spiegarti che cosa ha preparato per la partita successiva o cose del genere, onestamente a me dell'idiota che <ride> mi insulta mi interessa fino a un certo punto, ecco. Esatto, anche perché appunto come mh, hai detto tu prima, in realtà la maggior parte dei commenti vengono sempre rivolti all'aspetto fisico. Sì, Quindi... assolutamente, sì sì sì. Quindi purtroppo questa in realtà è una cosa molto brutta ma che vedo generalizzata, per esempio mi è capitato di parlare tranquillamente con, con degli amici e sono rimasta sconvolta perché cioè, quello che mi dicevano è io quando guardo la tv e voglio vedere i risultati sportivi a me frega poco di quello che sento, se c'è una bella ragazza sono Okay. Eh, eh, sì. ma è lo specchio di quello che siamo poi per carità mh, va bene così nel senso che non, non mi permetto di giudicare eh, però è lo specchio di quello che siamo cioè se in televisione fanno la nove milionesima edizione dell'Isola dei Famosi e ci sarà un motivo no? o appunto se mettono la bella ragazza scosciata a dire i risultati del calcio è perché evidentemente questo funziona Esatto. va bene ok eh, diamo al pubblico quello che il pubblico vuole perfetto non, non è un problema a me che facessero commenti sul mio aspetto ha sempre preferire. anzi devo dire che sotto certi aspetti mi sono divertita ad andarmene in onda struccata con le scarpe da tennis <ride> eh, non col tacco 12 o cose del genere quasi provocavo questo genere di cose, proprio perché lo trovo, personalmente lo trovo superficiale. Ah sì, assolutamente. Per cui, per cui lo provocavo, ecco, perché io ho litigato con i miei direttori, perché io non mi truccavo e non, non, non mi mettevo il tacco quando andavo in onda. E ti veniva chiesto, immagino. Beh sì, perché comunque fa eh. parte del, del mestiere, ma non, in questo senso non credo che ci sia del reale sessismo, sai? È solo, è solo consuetudine, è solo che eh, da sempre la donna deve essere bella. E, ma ci caschiamo anche noi, eh? Perché se ci <ride> sì. sono tante donne rifatte, plasticate, eccetera, è perché anche noi caschiamo in questo stereotipo del dover essere sempre bella, in forma, tirate, senza eh. rughe e cose del genere. E quindi se siamo noi le prime a porci in questo modo. È anche normale che gli altri cerchino questa cosa perché la Botteri che andava in onda dalla Cina, anche lei struccata col capello per aria e tutto, è stata duramente criticata inizialmente, e poi hanno capito che invece è una grande giornalista. Esatto, eh, è va bene atto. così, ribadisco, ognuno la vede, la vede a modo suo. Sono, sono opinioni, poi appunto è anche una questione della società in cui viviamo e secondo me anche l'avvento dei social non aiuta, perché vedere tutte queste ragazze bellissime eh, che sembrano perfette e le cui vite anche sembrano perfette, non c'è mai una cosa che va storta, giustamente ti porta un po' anche a pensare di voler apparire così allo stesso modo. Sì, poi è... sai, credo che ci sia anche un certo decadimento culturale proprio Parlando di social, eccetera, perché eh, è vero che è bello che ognuno possa dire la sua, però è anche brutto che ognuno possa dire la sua. Perché. Perché, perché purtroppo a molti non viene insegnata la capacità di eh, approcciare in modo critico le cose, no? Per cui tutto quello che viene letto lo si assorbe come vero, come Vangelo, e quindi. Poi, appunto, vengono fuori magari delle cose come quella che hai appena descritto tu, per cui tutti pensano che una abbia una vita meravigliosa soltanto perché pubblica le foto dei suoi momenti meravigliosi. È chiaro che non pubblica esatto. la foto di quando piange disperata perché le è successo qualcosa di brutto. E, esatto. E sì, è un po' una distorsione perché non c'è un approccio critico, ecco, ma questo non viene insegnato. Purtroppo no, perché credo sia un grande problema alla fine, perché man mano che si va avanti potrebbe, potrebbe andare sempre peggio. E Volevo chiederti se ti è mai pesato dover sempre dimostrare qualcosa in più, dover faticare il doppio per dimostrare di essere capace, pur essendo una donna in questo ambiente, nell'ambiente sportivo. Perché, appunto, come abbiamo detto, il pubblico spesso... Guarda con occhio un po' scettico, non, uh, ha un um, po' di pregiudizi che filtrano ovviamente quello che vede. No, no, non, uh, non mi è mai pesato, ma semplicemente perché se fossi stato un uomo avrei fatto esattamente lo stesso. cioè io facevo sempre e comunque il massimo che riuscivo a fare. Poi che non era un massimo assoluto ovviamente, stiamo parlando di valori relativi, cioè era il mio massimo, che, non, ma che magari non è il massimo di un altro. Però ho sempre, sempre dato il 100%, e se fossi stato un uomo avrei fatto la stessa cosa. Per cui non ho mai assolutamente pensato a questa cosa. Una che fa quello che ho fatto io, essendo la prima donna, essendo quindi in un ambiente piccolo e limitato come quello del basket comunque entrata un po' al centro dell'attenzione sotto certi aspetti se avessi avvertito questa cosa probabilmente non sarei andata avanti La, mi sarebbe pesato troppo o comunque avrei fatto più fatica io l'ho vissuta con grandissima gioia e con grandissimo divertimento e non, non ho mai minimamente pensato a questa cosa, no Tanto non si sapere... è mai frenato. No. no. Perfetto. Beh, la consapevolezza è importantissima, perché non ti ha mai fermata, appunto, so, nel fare quello che hai fatto. Ma sì, ma poi sai, tante volte, guarda che anche noi ci mettiamo in testa delle cose... Eh, che ce le mettiamo in testa solo noi. Eh? Perché farsi per è terribile. Eh, è verissimo che non c'è ancora la famosa parità fra uomo e donna, è verissimo che fin tanto che ne dovremo parlare non ci sarà, perché di una cosa che c'è non si sta a parlare. E, è verissimo che ci sono ancora disparità nel mondo del lavoro, anche soltanto i salari, gli stipendi sono diversi fra uomo e donna, e eh, tutte queste cose qua. Esatto. Tutto molto vero, eh, però è altrettanto vero che in situazioni come la mia, privilegiatissima, farsene un cruccio sarebbe stato un, uno spreco di tempo, assolutamente. Non, non ne sarebbe valsa la pena. Ripeto, basta fare il massimo e poi che tu sia uomo, donna, eh, bambino o, o, o elefante va bene lo stesso, ecco. <ride> Va bene lo stesso. E Allora, ci avviamo alla conclusione. Sappiamo che è stato proprio Marco Crespi, in realtà durante la telecronaca di, della partita tra Stati Uniti e Brasile dei mondiali di basket in Cina, che ha svelato la decisione del tuo uh, ritiro, potremmo dire. Che poi tu hai postato uh, una, una frase su Facebook, che leggo proprio testuali parole, Uh, arrivano decine di messaggi su quanto detto da Marco ieri in telecronaca. C'è chi dice mi dispiace e chi dice era ora. <ride> Ringrazio tutti di cuore e spiego a chi chiede il perché. Ho la possibilità, grazie a Sky al mio direttore, di prendermi un periodo sabbatico per dedicarmi ad altro. Sento il desiderio di vivere il mio tempo in modo diverso e ci voglio provare. Ma quello che mi avete scritto mi rimarrà dentro. Grazie a tutti. Quindi ti chiedo, come passi ora le tue giornate? Cosa è stato che ti ha effettivamente voluto far allontanare dal basket? E se c'è ancora spazio in realtà per questo sport nella tua vita, anche in minima allora, parte? Parto dalla fine? No, non c'è più spazio, perché la mia decisione <ride> è stata assolutamente definitiva, per cui ho chiuso. E, e ne sono assolutamente felice, è una cosa che non rimpiango minimamente, oh. Sono convinta che si debbano appendere le scarpe al chiodo nel momento giusto e, e l'ho fatto, per cui fine, ho preso il microfono al chiodo, ecco eh, non le scarpe. Esatto, e le cuffie, e <ride> le cuffie anche. E le cuffie, esatto. Cos'è stato? Ma un insieme di cose, stava diventando più faticoso lavorare, il mio lavoro richiede tantissimo, richiede attenzione, e soprattutto richiede tempo, Certo. Non hai orari, non hai feste, non hai il Natale, anzi a Natale ci sono cinque partite di NBA da mandare in onda in diretta, eh, non ah. hai niente, non hai una vita sostanzialmente al di, fuori, al di fuori di quello. Il che va benissimo finché va bene. Poi arriva il momento in cui comincia a pesarti un pochettino, io poi non sono più una bambina, ho 62 anni per cui certe cose diventano, cioè far la telecronaca che finisce alle 5 del mattino comincia a diventare faticosetto e, e sì, abbastanza e poi certe cose che vedevo non nel mio gruppo assolutamente però nel, in generale nel mio lavoro mi stavano facendo disamorare di quel lavoro cioè vedevo un po' di pressapochismo comunque insomma non, non vedevo la, stesso, la stessa passione la stessa, lo stesso entusiasmo che avevamo quando eravamo più giovani, probabilmente dovuto alla vecchiaia, perché quando si invecchia <ride> si diventa intolleranti, eccetera, quindi probabilmente sono semplicemente invecchiata. E allora ho pensato di volermi dedicare ad altro, anche perché avendo una sola vita, credo che ognuno di noi debba provare a vivere più vite all'interno della propria vita. Per cui ho avuto il periodo della scala, il periodo di, di Sky e delle telecronache di questa bellissima avventura e ho fatto per sei mesi l'istruttrice subacquea alle Maldive e adesso mi sono dedicata al volontariato, per cui sono volontaria in un'associazione che si chiama Sottovoce all'Istituto Europeo di Oncologia e niente vado a... A dare una mano a fare tutto quello che posso per dare un po di supporto ai pazienti ecologici che hanno molto molto bisogno di supporto ed è un'altra cosa che mi, mi riempie la vita e mi, mi dà tantissimo è una cosa meravigliosa questa è una, cosa... Sì, è una cosa che non pensavo potesse essere così bella invece lo è e sai quando decidi di Dedicare il tuo tempo ad altro credo che non ci sia modo migliore di questo. Per dedicare il tuo tempo ad altro, che bello! E mi levo a quello che dicevi prima: uh, che appunto non c'è più spazio del, per il basket all'interno della tua vita, uh, quindi tu, appunto, ritenendo di aver dato sempre il massimo, ti senti veramente soddisfatta della tua carriera? A Assolutamente di... sì, sì, sì, sì, non ho un rimpianto. Per niente, mi sento una persona molto privilegiata, molto fortunata, perché sono arrivata a Telepiù, all'epoca si chiamava Telepiù, quando stava nascendo nel 1991, eravamo quattro ragazzetti e, ed era veramente appena nata, per cui c'era spazio per chiunque avesse voglia di fare. Era più una famiglia che un'azienda, perché eravamo in pochi, e siamo cresciuti insieme, è stato bello anche da quel punto di vista, dal punto di vista umano. E quindi abbiamo vissuto una cosa che anche chi arriva a Sky oggi non avrà la fortuna di vivere perché quella crescita mh, non ci può essere in questo momento perché Sky adesso è una grandissima azienda internazionale, per cui è una esatto. multinazionale. È bellissimo uguale, sicuramente chi ci arriva ci sta da Dio. Però ecco, quel, la fortuna di, di aver vissuto quegli anni è con me e quindi non posso assolutamente avere rimpianti. E alla fin fine è stato un grande successo. Bah, questo non sta a me dirlo, io sono contenta, io sono contenta. Ti senti completa potremmo dire? Ma quello sicuramente, <ride> ma non dipende dalla, dal lavoro, quello in assoluto. Bene, <ride> bene. Allora, direi che è stata una bellissima intervista, quindi io innanzitutto ti ringrazio perché ribadisco che è stato un grande onore per me poterti intervisare <ride> e poterti conoscere. E saluto i nostri spettatori e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, ciao! ciao.